la mia sveglia è sempre l'alba per ora voi non saprete sicuramente che ora è l'alba io lo so deve mettere che io mi alzo all'alba fino alla notte e sto in giro non è come prima quando a primavera io mi ricordo mese di maggio ragazzo Belle piogge, che gli animali, le mucche, facevano il latte, l'erba tenera. Ora invece, no. Un clima da schifo. Fino a ieri, 30 gradi, oggi freddo. A dicembre potevamo andare a mare, siccità. Cioè, un clima bruttissimo. La mia relazione con Serra Laverniere ha una vita che siamo qua, che ci rispettiamo, che ci, ci aiutiamo a vicenda. Comunque questo posto è sempre bellissimo. Era bello prima e è bello pure ora. Più natura c'è, meglio è secondo me. La natura è tutto, capito? Eh, siamo a Serra Guarneri, che è un centro di educazione ambientale che c'è sulle Madonie fra Cefalù e Castelbuono. Questo posto esiste da 37 anni. Ci sono arrivati i miei genitori nell'82. E piano piano sono andati costruendo tutto quello che ci circonda e poi hanno fondato la cooperativa che adesso gestisce il posto che si chiama Palma Nana. Verso la fine degli anni 80 una famiglia, un gruppo di persone hanno riscoperto Serra Guarneri e lo hanno pian piano, in quasi vent'anni di lavoro, ristrutturato e riportato all'antica bellezza, all'antico splendore. Quando è stato il momento di decidere cosa fare di questo posto, visto che ci trovavamo all'interno di un'area che nel frattempo era diventata parte del, del parco regionale delle Madonie, allora si scelse di farne un luogo dove si potesse in qualche modo educare i giovani, eh, i bambini e le future generazioni al, eh, a vivere un rapporto armonioso con la natura la mia vocazione era quella di fare l'educatore, e l'ho fatto, mi ero formato tramite la palmanana per, per diventarlo, poi a un certo punto la cooperativa mi ha chiesto se volevo realmente fare di questo il mio mestiere finale, eh, e io ho detto di sì, sei mesi dopo essermi trasferito eh, io e la mia compagna abbiamo scoperto di aspettare un bimbo, e quindi immaginate la, la follia di ricostruire tutto in maniera immediata. Ovviamente qual è l'obiettivo? Facciamo educazione ambientale, noi siamo educatori ambientali, quindi il nostro obiettivo è principalmente quello di fornire, eh, o più che altro di scoprire insieme a chi viene qui a Guarneri, un nuovo punto di vista, un diverso modo di, di vedere il mondo, un approccio in cui l'uomo non è al vertice della piramide, evolutiva, ma fa parte di un tutto che è la natura. Poi chiaramente il nostro bacino di utenza è prevalentemente quello che riguarda la provincia di Palermo, eh, però diciamo lavoriamo ovviamente con realtà che riguardano tutto il territorio. E chiaramente l'urbanizzazione comporta il fatto che vengono distrutti posti come questo per buttarci sopra cemento e quindi chiaramente il nostro obiettivo principale è quello di salvaguardare posti come questo. Ultimamente si è tornato violentemente a parlare di, di cambiamenti climatici, soprattutto qui in Sicilia, della crisi idrica di quest'inverno. Nessuno si preoccupava che durante i giorni al mare a dicembre o a gennaio, con i 26, 24, gradi, 28 gradi che abbiamo avuto, la preoccupazione arrivava soltanto nel momento in cui i telegiornali e i media nazionali iniziano a parlare del problema siccità a Palermo. A sua volta causata dalla gravissima siccità che si protrae ormai da tre inverni. Uno dei più grandi bacini di irrigazione della città di Palermo che è è arrivato a toccare il minimo storico nel mese di gennaio, periodo tendenzialmente di piogge, e di abbondanza d'acqua. Quell'amministrazione comunale deve iniziare a ragionare su un'ipotesi di razionamento dell'acqua e delle risorse idriche. Ripeto, già a gennaio la Sicilia l'estate arde, non vede acqua per mesi. Questo è un po' un problema. È di carico del problema che al governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza. So, Serraguarneri is the main base of Palma but there is uh, loads of other natural reservoirs in Sicily where we bring uh, schools. You have to be prepared to the fact that Serraguarneri was and is an open place, a place where people come to share. Mainly we work with uh, minors and, and children, and they can come either with their schools, so a whole class, school, they come for the school holiday or with the uh, weekends and days we organize for adults and families. We do this kind of walks in most of the natural reservoirs in Sicily, but the point of view we, we try to transmit to the group is not only the scientific one, But what we try to put an emphasis on is the role and the meaning that nature and plants and the different trees had in societies. Loads of cultures believed that these trees hosted witches. And uh, before taking the cork, of course not industrially, um, people would come here with a basket full of food and gifts for the witches of the tree and just leave them under it and come back the day after, and if the basket was empty, it means that they could extract the cord. So again, you know, uh, what a strong relationship there could be between man and nature, to the point of going to make a work and then stop it, because the witch didn't like the gift. Those are examples of different kind of narratives that we give during our walks. Then we start to exit the comfort zone. Really feel the environment now, also with this part of your body that we try to hide from the surrounding. qualche secolo fa un signore di nome Socrate eh, inventò un metodo che era quello eh, legato al tirare fuori la conoscenza dai propri interlocutori. Il mio ruolo è quello di tirare fuori da te la verità in qualche modo, la conoscenza. Invece di eh, fermarmi accanto a un albero e dirti il nome scientifico e lo guardiamo insieme, lo tocchiamo, lo annusiamo, la conoscenza avviene in maniera molto più diretta. Quindi cerchiamo di lavorare molto sul, sul cambiamento della testa e degli stili di vita. Because I believe that the sense of respect is the base. And then if you if you find it in yourself, you can apply it to the environment that you have around yourself or you can apply it to other people. Then it's more likely that if you care about something, you protect it. È chiaro che adesso la l'idea è entrata nella mente di tutti. Adesso l'educazione mentale è entrata nei programmi ministeriali, ma But il gap fra le risorse impiegate e l'attenzione è quello che c'è realmente da fare e così ormai grande. Siamo un po' pessimisti. È un bel giro per il ultimo giorno dell'interno. È stato molto and e caldo, con un paio di settimane di caldo pesante. E questo confonde la natura e i uomini. C'è una cosa che impari lavorando come educatore ambientale, è che il, la natura ha i suoi ritmi, i suoi tempi. Noi diciamo che marzo è, è pazzo, è il mese pazzo, quindi in Sicilia soprattutto ogni goccia di pioggia è utile. La gente inizia a rispondere nel momento in cui arriva il, la crisi, no? come parlavo poc'anzi della crisi idrica di quest'inverno. Finché il, il problema, la crisi, non ci tocca in maniera eh, diretta, e quindi aprendo il rubinetto non troviamo l'acqua, lì è un problema. È quello, tutto ritorna lì. Non abbiamo una cultura del, dell'ambiente. si Siamo molto con le fasce più giovani. Non crediamo che gli adulti non possano cambiare idea, ma crediamo che con i bimbi e con i ragazzi sia facile e soprattutto sappiamo che è loro il mondo che dovranno costruire dovremmo permettergli di trovare il mondo in condizioni minime di sopravvivenza così come l'abbiamo trovato noi. Alle volte questi tentativi sono frustrati dalla realtà però si riesce e i miei figli sono felici sono sono due bambini sani, forti, non si spaventano di nulla. Io sono felice che loro crescano così, va bene. Vanno a scuola ogni giorno, quindi hanno un contatto con l'umanità con e col mondo. E quindi l'equilibrio per noi è perfetto. urbanization and human impact goes much faster than the job of those who try to protect the bits of the environment that are left and contaminated. The good thing is that connections help to join the forces in the struggle towards the, the, the protection of the environment. The idea of transition puts the emphasis on the effort, on the path, not on the result. Sogno è sicurante che questo posto continui a vivere e continui a a crescere come ha fatto fino ad ora. È una speranza ovviente che tutto quello che c'è intorno a noi rimanga tale e non troppo alterato appunto dalla presenza dell'uomo. In questi anni per fortuna nelle Madonie e in generale in, general in Sicilia si sta vivendo un, una primavera dell'attività di educazione ambientale è un ritorno alla campagna e alle attività agricole eh, notevole anche da parte dei giovani. Una nuova energia che magari un giorno eh, porterà a una concreta rivoluzione. Forse mio figlio sarà coinvolto nella, nella rivoluzione. Speriamo. Ma magari anch'io tra vent'anni sì, ce la posso fare.